Ciao e benvenuti in un nuovo video. Sì, lo so, mi sto facendo prendere la mano, ma, ma alla grande. Dunque, anche oggi vi voglio mostrare un po' di palette di shin. Queste sono le ultime che ho preso e mi piacciono tanto. Non lo so come ho fatto fino adesso senza shin. Non costano tante, hanno una. Mm, gamma di colori davvero infinita gli accostamenti sono perfetti e soprattutto la pigmentazione cioè. questo l'ho fatto con una palette oggi così parliamo, mi piacciono Guardando comunque i marchi low cost questo supera tanti altri marchi quindi mi piace davvero tantissimo e per l'occasione ho provato anche due illuminanti che oltretutto sono ancora chiusi non ho ancora aperto mentre le palette almeno per vedere che fossero integre sì almeno quelle anche se sono ancora nella loro confezione ma adesso bando alle ciance e ve le mostro salviettine alla mano ovviamente allora, Dunque, partirei con l'edizione ed è primavera-estate che sono queste due, così vi faccio vedere anche le differenze perché vedete che una è grande e una è più piccola. Quella più piccola 5 euro, quella più grande 6 euro. Partiamo con questa che adesso apriamo: è la Hey Candy Palette. Anche perché poi le scatole non mi servono, Il... è uguale. Eh. E dietro, non ve l'ho mai detto, ma dietro c'è anche il nome dei, dei colori. Allora, eccola qua. Via la plastica. Eh. Allora, bellissimo il fatto che abbia gli orsetti gommosi, ma i colori, cioè i colori. Cioè, sempre troviamo, sempre... Proviamo a fare così. Eccoci. Allora, sempre degli opachi, molto belli, degli shimmer e dei metallizzati. Ve ne mostro qualcuno, infatti c'è sempre il colore più chiaro che è sempre il più chiaro, ma è perfetto come colore di base. Cioè io lo trovo perfetto, ma adesso vediamo di vedere un po' idee qualche opaco. e vediamoli, vediamoli tutti così oggi ci piace, guardiamoli tutti. Guardiamoli gli opachi 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Eh, non vi ho fatto vedere le. Il color burro ma ok questi sono gli opachi 1 2 3 e 4 e poi adesso ci puliamo la mano salviettina ok e andiamo con ed è quelli metallizzati che sono 1 2 3 questo qui lo lascio per ultimo perché voglio vederlo anch'io che non ho ancora provato quindi 1 2 3 ah eh, ve lo dico dopo però sì, ve lo voglio dire 1 2 e 3 adesso voglio dirvelo ad esempio questo tipo di metallizzato vedete che aspettate perché ho le mani sporche sembra quasi una cialda in crema guardate passandoci sopra e sono più o meno tutti così, è vero, si rovina un pochino la cialda, però il colore è questo, ve l'ho già fatto vedere, ma lo ripassiamo ad esempio qui, qui, così, ha proprio un effetto bagnato, bellissimo, sono molto simili questi, quasi tutti quelli dei metallizzati hanno questa consistenza, ma adesso ci puliamo le mani, perché voglio vedere quello centrale per capire se è bellissimo o se è un fail. Eccoci qui, allora voglio vedere questo centrale, che dovrebbe essere così, lo proviamo qui, bello, questo qui. molto bello molto bello adesso tutto in diretta ci puliamo la mano perché intanto vado avanti a parlare così si asciuga e non falsiamo i colori lo avete provato poi il primer dei Siglam? quello che avevo detto l'altra volta nel video provatelo perché davvero è fantastico quindi palette con ottima ottima pigmentazione anche questa ci piace la mettiamo qui così non cade e noi andiamo intanto a questa sempre della collezione primavera estate è bellissima perché ha veri stramberry palette alle fragoline questa è quella da 6 euro eccola qua dietro sempre i colori e vediamo aspettate che tolgo anche la plastica allora l'unico che non mi entusiasma è ovviamente il giallo per ovvi motivi ma ho pensato una palette del genere per un colore chi se ne frega non lo uso allora via tutto quanto di nuovo io quando devo fare i video i cani devono abbaiare è normale è, è normale quindi adesso vediamo i cani abbaiano perché stanno passando altri cani normale allora dunque dunque dunque stavamo dicendo abbiamo ed è un chiaro uno scuro il trucco si può fare tutto buona scelta di colori però a dirla tutta tra le due questa la vedo più completa alla fine perché comunque il panno e poi quello più scuro opaco mentre in questa il più scuro o effettivamente opaco c'è ma è questo qui che è un marroncino effettivamente però ci sta allora vediamo gli opachi di cui abbiamo comunque questo che sarà il classico si sì, classicissimo ma è ottimo come colore di base questo qui pensavo fosse opaco invece ha delle leggere leggere leggere luminescenze allora a questo punto vediamo 1 2 3 4 5 perché il il panno l'ho escluso, vediamo questi qui, di cui vediamo anche questo giallo come si comporta, allora questo qui, poi il giallo, il rosa, questo marrone qui e poi proviamo il marrone più scuro, sì non avevo più dito ho provato col pollice, allora partiamo, ve li mostro, ecco eh, si sì, è quello che pensavo allora dal più chiaro questo qui Ok, il giallo non mi entusiasma questo rosa è bellissimo questo colore qui che è, è questo qui you are toast questo qui è perfettamente del mio colore cioè, perfetto perfetto proprio Infatti, lo ripasso anche ma non si vede cioè, proprio è lui perfetto per uniformare e il marrone più scuro è questo qui bello ma classico ma io questa palette non l'ho scelta certo per i, i de, gli opachi che ci servono come base per gli ombretto ma per questi dei metallizzati shimmer metallizzati stupendi che devono essere stupendi ma adesso facciamo asciugare non voglio falsare niente quanto sono di minuti oh, 8 minuti e devo ancora fare due palette Vabbè. Oggi vi tengo a compagnia, partiamo con questo che è... Vabbè, facciamo che i nomi non ve li leggo anche perché sono scritti piccolissimi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, questo, il 2 devo vedere, uh, si sentono proprio, si sente che è glitteroso, si sente che è un po' ruvidino, 2 mi hanno detto. Si sentono alcuni, che, i primi due, che sono proprio glitterosi, mentre gli altri sono quasi effetto bagnato. Allora, li proviamo qui? No, vabbè. No, vabbè. Sì, luce ne abbiamo. <ride> Uno più bello dell'altro. Uno più bello dell'altro ed è quelli due che mi immaginavo, quindi questo e questo, che sono quelli che mi immaginavo ovviamente, sono quelli che fanno un pochino di luce. Proviamo con le dita giuste a sfumare. Ok, e l'altro è questo, no perché non voglio poi... No, vabbè, e gli altri due guardatevi aspettate sempre con le dita giuste perché non voglio andare a falsare il colore ci piace alla grande e oltretutto sono super super scriventi lasciano un po' di brillantini con la salvietta ma Quando ci sono dei metallizzati o dei glitter in questo caso, anche se non si perdono tanto, un primer, mettetelo. Vedete che un po' di brillantini sono rimasti. Ma è vero che ho anche i brillantini della palette precedente, quindi ci sta. In tutto questo, non è polverosa. Io una cosa che, cioè, guardate anche qui, vedete, che si vedrebbe bene sullo scuro, non è polverosa. Cioè, Io queste palette non capisco perché non sono polverose. È vero perdono un pochetto di brillantini ma adesso usiamo una salvettina nuova e vediamo ma non sono, non sono polverose non, non riesco a capire con quale magia riescono a, a non farle essere polverose ok adesso abbiamo tolto tutti i brillantini andiamo avanti in questo video su su su altre due palette queste sono più meno estive Sempre da 5 euro e sempre da 6 euro. Partiamo con questa che è la Untamed. Un Adesso la vediamo. Ok. Ok. Anche questa ha un colore che vi sfido a scoprire qual è che non userò. Ma per il resto io ho, ho visto due colori ho detto mia. Eh? Avete già capito qual è il colore che non uso, ma quali gli altri che mi possono piacere. Allora, Pet Me sarà classicissimo, sì, c'è sempre un colore classico. Ah, non ve l'ho detto, ma c'è anche l'opaco, marrone opaco scuro, mi piace. Proviamolo però, è proprio, lo uso per transizione, questo è bello. Allora, proviamo gli scuri, qui, gli opachi, quindi uno, due, tre, e il marrone scuro centrale, il, il burro lo lasciamo sempre stare perché io lo uso su tutto il burro quindi per dare un attimo definizione ed è per mischiare gli altri mischiare ciao buonanotte mischiare è giusto per sfumare gli altri proprio lo uso per tutto partiamo comunque uno due il giallo ok appoggiamo sapete che il giallo non è neanche tanto giallo lo riprovo aspettate ve lo faccio vedere poi lo riprovo è un giallo ah, ah. no no non è neanche tanto giallo ci mi piace è nei toni della terra questi è nei colori della terra quindi forse è per questo però ci piace puliamo la manina e adesso andiamo con gli altri di cui sempre così potrebbe piacermi come no ed è questo verde, poi dopo ci sono questo qui, questo e eh, devo capire questo è una specie di damascato. Allora, partiamo con questo che è un verde con per le scienze e le scienze gialle. Può, punto luce ci può stare. Vediamo questo qua, ok. Cioè. E poi questo è un glitter, infatti è un bel glitter. E questo damascato, vediamo cosa combinerà. Ah, oh, oh, proviamoli. C'è cioè, questo qui sembra quasi bagnato come texture. Cioè, e anche gli altri sono stupendi provo a sfumarvelo per vedere se perde colore ma non perde colore finché ci sono per non sbagliare sfumo anche gli altri questo damascato alla fine è quello che dico più classico ma guardate gli altri cioè, cioè. e riflessa così vedo anche che l'orologio ha delle impronte meravigliose potevo anche pulirlo prima vabbè no vabbè questa dei toni della terra è uno spettacolo cioè, io ne, non lo so mie, signori di cine mi pagate per queste, questi video No, perché io continuo a parlarvene bene e oltretutto le compro io il bello è che si possono applicare con i pennelli con le dita si sfumano cioè una cosa non lo so io sto diventando matta per queste palette perché queste sono quelle che piacciono a me ma ce ne sono tantissime altre cioè i blu i blu devono essere bellissimi ma io non farei mai un trucco blu ultima currently covering coveting io non le scelgo per i nomi li scelgo per i colori dentro perché quando vedo Ah, escono delle palette nuove una volta al mese quindi potete anche starci dietro tranquillamente ma io ho questa secondo me questa non è neanche aperta quando è arrivata era talmente dura infatti mi piaceva mi piaceva per la scelta colori aspettate le pieghiamo sempre mi piaceva perché è abbastanza classica sì ma ho visto dei colori che ho detto li voglio provare poi mi piaceva questa qua da 6 euro um, un colore chiaro come nell'altra un colore chiaro sempre eh, però glitter che in questo caso come punto luce è perfetto un marrone scuro io li trovo completa io direi di iniziare a provarli perché in questo caso sono più gli opachi che metallizzati. andiamo li proviamo tutti quindi 1 2 3 e facciamo così intanto all'ultima fila Ah ma l'ultimo in fondo pensavo fosse opaco, invece non è completamente opaco, c'è dei brillantini. Vediamo questi qua che intanto pensavo fossero del mio colore di pelle e invece riescono a farsi vedere lo stesso. E questa cosa ci piace, poi andiamo avanti perché a questo punto facciamo uno. 1, 2 e l'ultimo pacco lo lasciamo più fondo quindi 1, aspettate 2 e il marrone lo lasciamo qui così facciamo tutte e tre allora 1, 2 e 3. Il marrone è marrone, cioè. non è quella più classica che forse potete dire niè avete ragione colori che fronte alle altre questi sono più classici ma che però mi piacevano ma adesso che ho pulito asciughiamo e andiamo con i metallizzati allora questo qui che deve essere bellissimo speriamo questo l'oro e il viola il viola sembra cremoso e poi a questo punto i dita, ma non voglio pulirmi due volte quando uso il pollice la sporco sempre tanto ma sono io alla fine non ho capito se è alleggeri luminescenze o che cosa questo viola ma lo vediamo in ultimo dove la metto? li mettiamo qui Il primo mi aspettavo tante cose vediamo di sfumarlo un po' una volta sfumato questa cosa luminosa ottimo come punto luce come punto luce ci sta e gli altri cioè che dire sono bellissimi sono, sono bellissimi a me piacciono ma ora ci puliamo al volo bene bene perché voglio provare con voi gli illuminanti perché non li ho ancora provati non li ho neanche aperti perché sono arrivati oggi e bene. sì eh, sono talmente pigmentati che devo cambiare saliettine molto spesso eh, in questo caso ho finito anche saliettine che non c'entrano niente ma le saliettine struccanti di bottega verde buone molto buone rimuovono tutto e eh, sono piccine eh sono piccine però in questo caso ed è, mi piacciono. Non sono neanche troppo profumate. Voilà. E basta, basta palette. Andiamo agli illuminanti perché eh, ho letto mousse highlighter. Mousse illuminante, li devo provare. Sono due. Questo è Pink Promise e l'altro è Moon Beam. Speriamo. 3,1 grammi e oltretutto hanno la confezione in plastica Poi vengono così Classico classico allora questo è pink promise tiriamo fuori anche l'altro Ok Uno sottotono rosa uno sotto tono dorato Uno facile aprire uno mi partirà perché non si apre. Uno l'ho già aperto, quindi perché tu non ti apri? Sto andando piano perché non voglio che mi parta, che mi cada. Oh, insomma, un attimo. a maglie estremi, estremi rimedi. Quindi sono questi due. Ah, proviamo il primo che è mm, Pink Promise. Ma perché è mousse? È solido. Vabbè che è abbastanza cremoso. Mm. Bellino. Proprio discreto. Andiamo con Moonbeam. Che è lui. Sì, non è che sono i mousse, sono è una ciada compatta che però ed sembra quasi cremosa una sottotono dorato una sottotono rosa anche lui molto discreto Il secondo. allora ci piace almeno a me piacciono anche perché sono comunque sfumabili sono molto più discreti c'è questo leggero effetto bagnato che non mi dispiace e 3 euro l'uno se non sbaglio ma sapete che io prendo sempre tutto comunque con le promozioni non prendo mai niente a prezzo pieno perché non so se conoscete sigla siglam siglam e e l'app ma comunque basta fare il login giornaliero e si accumulano dei punti e io de, prendo con i punti cioè con lo sconto con i punti quindi io adesso ho pulito tutto, fatemi sapere qui sotto quale palette vi è piaciuta di più. Tra tutte queste, eh, io sono indecisa tra questa e questa, anche questa qua primavera estate, secondo me, in estate soprattutto è molto bella. Quella che mi ha detto meno è questa qui ma me l'aspettavo solo perché ha dei colori che ero curiosa di provare E questa dedicata ai colori della terra per me è stupenda Questo verde non avrei mai detto ma è bellissimo Gli illuminanti sicuramente in estate io li uso in estate non tendo a fare proprio le boom botta di colore e infatti questo effetto bagnato specchiato ci piace, già sudiamo, già mi lucido, lucidiamoci di più e niente, io spero di essere stato fatto tutto per i compagnia. Ho fatto conoscere alcuni prodotti se così magari guardavate queste palette qualcuna vi può incuriosire di più e io vi do appuntamento al prossimo video, ciao! ciao, ehi sono qui, ciao!